cari amici ed amiche buonasera siamo qui con una novità e... eccola qua carlin kit a2a nuovo arrivo su amazon e l'abbiamo provato subito vicino a lui vedete il mitico AA wireless e qui il mio samsung a 52 attualmente collegato ad android auto via wireless grazie a carlin kit a2a 2a allora mh, per farla breve eh, come vedete siamo collegati perfettamente spotify sono visibili anche le, le copertine cosa che invece se comprate un accessorio tipo 8 cast eh, u2x oppure carling kit 4 non vedevo sulla mia sul mio cruscotto invece con eh, carling kit a 2a con AA Wireless e con carsy riesco a vedere anche sul cruscotto le copertine Spotify. Questo perché questi tre accessori che ho appena detto, anziché utilizzare eh, il modulo CarPlay per poi collegare un cellulare Android via wireless, eh, ripeto, A2A, Card Syfy e AA Wireless utilizzano proprio il sistema android auto wireless quindi la vostra autoradio vedrà tutto ciò che vedrebbe collegandolo con via cavo android auto wireless eh, io lo sto testando da diversi giorni eh, carlin kit a 2a lo trovo ottimo è plug and play, quindi si collega la prima volta e non dovete più fare niente non ci sono applicazioni sul cellulare, non ci sono settaggi da fare sono possibili però gli aggiornamenti via OTA eh, a me ancora non sono arrivati, però ci sono le istruzioni e eh, la, la, la procedura per farli attualmente io sto tenendo eh, nella mia macchina questi due dispositivi e sinceramente ancora non ho scelto quale vendere dei due eh, A2A, wireless, A2A ehm, di Scifi funziona bene, mi piace molto come funziona bene? Mi piace molto anche AA Wireless per esempio AA Wireless è possibile cambiare i DPI e per esempio quindi avere lo split screen cosa invece che non è possibile con eh, l'A2A con il quale non è possibile fare nessuna modifica c'è da dire però che il mio smartphone connesso via cavo avevo questa schermata quindi non quella divisa perché eh, diciamo lui riporta fedelmente ciò che accadrebbe collegandolo via via cavo secondo me è un prodotto eccezionale eh, prima cosa perché lo trovate su amazon quindi in caso di problemi potete fare reso tranquillamente e poi perché non ci sono settaggi particolari o procedure particolari da fare per farlo, per farlo funzionare quindi secondo me attualmente è il miglior dispositivo in vendita su Amazon Italia. Eh, credo che assomigli molto al eh, gadget di Motorola, eh, MA1 mi pare si chiami, che però non è commercializzato in Italia e non ho potuto provare. Da quello che ho capito il, il funzionamento è molto simile, quindi anche quello è plug and play. Però il Motorola ho letto che non ha gli aggiornamenti OTA e... Se ci pensate, magari tra un po' di tempo eh, si, potrebbe, eh, si potrebbero avere degli aggiornamenti di, di Android che magari eh, non avendo degli aggiornamenti potrebbero nascere delle incompatibilità future. Invece con Carlin Kit A2A queste incompatibilità verrebbero sanate con degli aggiornamenti anche per la Car perché Carlin Kit è un'azienda molto grande e molto solida e quindi mi immagino che nel futuro eh, sicuramente farà oh, degli aggiornamenti e un'assistenza per questo prodotto, quindi eh, ecco, un saluto Pasqui che ci ospita nel canale, gli amici di Revotech e ci vediamo per il prossimo accessorio, anche se credo che nella mia macchina mh, terrò questo carling Kit 2 a